buonasera buonasera a tutte e tutti benvenuti in questo nuovo format ideato da associazione volumwright per informa disabile del comune di torino la nostra nuova trasmissione si intitola a tu per te spiego brevemente di cosa si tratta è un podcast che oltre a essere audio sarà anche video quindi potrete vedere i presentatori potete vedere gli ospiti di cosa si parlerà si parlerà di tantissimi argomenti di sociale ma non solo di disabilità ma non solo con i modi e i metodi che competono a volum quindi nel modo più informale e accattivante possibile oggi partiamo con la prima puntata con un ospite possiamo dire d'eccezione perché ricordiamo che oltre ad aver partecipato alle ultime Paralimpiadi è stata anche eh, l'atleta italiana che ha vinto più medaglie, ben 5 nel nuoto. Carlotta Gilli, benvenuta, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Adesso rilassiamoci un attimo perché dobbiamo anche dire perché questa trasmissione si chiama A tu per te. Ovviamente andando in onda alle 5, sappiamo che soprattutto per gli inglesi alle 5 esatto. è l'ora del tè e quindi noi, Anche i nostri ospiti, esatto. ci prenderemo un tè uh, insieme. Allora, mh, due cose su sul tè, Carlotta. Tu bevi, immagino, il tè perché ce l'hai davanti a te, scusa il gioco di parole. Esatto. Eh, esatto. ma in quali momenti preferisci uh, berlo? ci sono dei momenti particolari oppure, oppure sì no? a me piace solitamente iniziare la giornata bevendo un tè magari a colazione specialmente d'inverno che fa freddo quindi avere questa cosa calda che insomma ti coccola un po' tipo a coperta eh, lettuccio caldo e in realtà poi mi piace anche molto d'estate invece bere quello tè freddo quindi più magari estate o cose così essendo già caldata di mio qualcosa di più fresco con zucchero senza zucchero Zucchero. eh no solitamente lo bevo senza zucchero perché mi piace proprio il gusto che ha del tè insomma vado a scegliermi il gusto che mi piace che mi attira quindi non voglio poi modificarlo e hai delle preferenze particolari sul tipo di tè oppure no in realtà mi, no. mi tuffo proprio nel vero senso della parola anche in questo in questo ambito e mi piace sperimentare cambiare magari ogni tanto trovo qualche gusto un po strano allora mi ci tuffo dentro e dico proviamo okay. Allora Carlotta, qui hai portato anche il tuo tesoro, due ori. Un pettino giapponese. Esatto, due ori, due argenti e un bronzo nel nuoto. Ci puoi fare un riepilogo in quali gare hai vinto le tue medaglie? Sì, allora, la prima è stata la medaglia d'oro che ho vinto nei 100 Farfalla eh, facendo il nuovo record delle Paralimpiadi, eh, il secondo è stato un argento nei 100 Dorso, il terzo di nuovo argento nei 400 Stile Libero facendo il nuovo record italiano assoluto, poi è arrivato il bronzo nei 50 Stile Libero e ho chiuso la mia spedizione giapponese con l'oro, il record delle Paralimpiadi e il record del mondo nei 200 Misti. Direi che potremmo già chiudere qui la, la trasmissione, ma noi siamo insistenti quindi andremo avanti. Allora ci eravamo sentiti prima, delle, prima delle, di Tokyo, di partire per Tokyo e mi avevi raccontato che uh, sì, ti saresti aspettata di ottenere dei buoni risultati, ma te lo aspettavi davvero di vincere tutte queste medaglie oppure no? no in realtà no sono sincera e più che altro il bronzo che in realtà è il metallo meno prezioso tra quelli che ho vinto però in una gara nella quale sono, quando sono partita per il Giappone ho detto se entro in finale in questa gara ho raggiunto il mio obiettivo quindi quando sono, sono riuscita a qualificarmi per la finale ero già molto molto felice e dopodiché ho detto non ho veramente nulla da perdere voglio solo divertirmi, godermi questa gara una gara che mi piace e quindi vediamo cosa ne esce fuori, quando ho vinto medaglia di bronzo tra l'altro ho un centesimo dall'argento che eh, l'ho capito solo più tardi ma insomma no ero davvero molto molto felice per questa per questa medaglia di bronzo e sicuramente è stata una spedizione che non dimenticherò mai nella mia vita e come ho sempre detto questo Tokyo 2020 non potevo chiedere di più. Ecco, eh, diciamo tu eri abituata già alle vittorie perché hai vinto diversi eh, campionati mondiali, eh, europei, insomma tutto quello che si poteva vincere e, eh, secondo te invece c'è stata qualche, qualcuna delle gare in cui avresti potuto dare di più, magari nei due, nelle due in cui hai vinto l'argento? Ma in realtà no, dal punto di vista di medaglie assolutamente no, più di questo non, non potevo fare e dal punto di vista strettamente cronometrico forse sì nei 100 d'orso eh, non ho fatto proprio la gara che pensavo e volevo fare però anche avessi fatto il tempo che il mio miglior tempo comunque sempre l'argento avrei vinto quindi insomma le gare erano tante la tensione era tanta erano giorni uno di fila all'altro in cui non si poteva mai staccare la spina quindi sono, sono andate tutte bene, quindi sono sia io che il mio allenatore, che il mio preparatore atletico, insomma tutto lo staff, siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Ecco, abbiamo, siamo partiti alla grande, direi, col freno, con l'acceleratore la, direi schiacciato fino in fondo e vorrei entrare con te un po' nell'atmosfera del villaggio olimpico. È stata la tua prima eh, esperienza ovviamente già super vincente però come è stato essere lì e essere insieme a grandissimi atleti e grandissime atlete che prima di te hanno Riempito la loro bacheca di medaglie, cosa, cosa ti ha dato questa questa esperienza? Anche particolare, perché è stata in tempo di pandemia, quindi non è, non è sì, stato Sì, sì, assolutamente sì, è stata un'esperienza fantastica. Eh, I miei compagni nazionali, che sono tutti decisamente più grandi di me, mi hanno sempre detto eh, che l'Olimpiade era una gara completamente diversa, che non c'entrava niente con un europeo un mondiale. Ma. Io non, non mi ero data tanta pace perché non ci credevo fondamentalmente pienamente, nel senso dicevo ma l'europeo ci può stare, il mondiale alla fine, cioè gli avversari sono quelli. E in realtà quando ho messo il primo piede nel villaggio olimpico, ma già quando siamo partiti per il Giappone, ma ancora prima quando siamo stati ricevuti dal nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'occasione della consegna del tricolore che poi sarebbe stato usato nelle, nelle cerimonie di apertura e di chiusura a Tokyo, ho incominciato veramente a respirare un'area diversa. un'area era tutto più grande, tutto più importante, tutto più emozionante e quando sono entrata nel villaggio ho veramente avuto la conferma di tutto questo e quindi ho detto oh, avevano ragione loro che ci erano passati prima, però no, devo dire che dal punto di vista emotivo è forte nel senso che ti rendi veramente conto che come mai si dice che l'Olimpia della manifestazione sportiva più alta che possa esistere. E la pandemia sì sicuramente ha influenzato, nel senso che noi eravamo blindati dentro questo villaggio che io sì me lo aspettavo grande, ma non praticamente una città dentro la quale ti spostavi con dei pulmini. E però io non avendo mai avuto esperienze prima, in tanti mi hanno detto magari eh, non è tanto bello, non c'è il pubblico, io non avevo un metro di paragone, a me sembrava già tutto bellissimo, tutto grandissimo così, quindi non, non ho sicuramente rimpianti. Eh se devo essere sincera il momento in cui ho, ho visto e ho percepito di più la piscina vuota è nelle premiazioni quindi quando salivi sul podio e in quei momenti lì allora ti rendevi forse conto che la piscina era un po' vuota però avevi talmente tante cose da fare tante cose a cui pensare che passava tutto in secondo piano ecco e dei tuoi colleghi delle tue colleghe hai legato con qualcuno in particolare con cui hai sviluppato un rapporto come come è stato come sono stati nei tuoi confronti anche magari gli, gli atleti? i veterani che erano già esperti sì assolutamente sì Io devo dire che nel 2017 sono entrata nella nazionale ed ero un po la piccolina del gruppo la mascotte e mi hanno veramente sempre accolto a braccia aperte da quelli più grandi quelli meno grandi veramente mi hanno accolto come se fosse entrata in famiglia e quindi questo mi ha aiutato tanto perché insomma io avevo tanti dubbi non sapevo com'era questo mondo come funzionava eccetera e in realtà Realtà, fin da subito mi sono sentita veramente a casa, quindi mi hanno, hanno aiutata tanto e mi hanno insomma fatto capire che comunque eravamo in un ambiente veramente importante che le competizioni erano importanti e questo l'ho visto ancora proprio a Tokyo, la mia prima gara sono stati 100 farfalle dove poi ho vinto l'oro, ma ero agitatissima, la mattina in camera di chiamata, cioè mi sembrava di non essere più capace a nuotare, a tuffarmi e fortunatamente c'era la mia compagna di squadra che poi tra l'altro ha vinto l'argento eh, Alessia Berra che è più molto più grande di me aveva già fatto rio quindi insomma con molta più esperienza di me e semplicemente sparando qualche cavolata mi ha tranquillizzato quindi questo mi è servito tanto ed è stata un'ulteriore prova del fatto che comunque i compagni più grandi per noi più piccoli siano fondamentali farei un passo indietro adesso eh, non dico gli inizi della tua carriera ma nella vita di tutti i giorni quindi nella tua vita da atleta di tutti i giorni come si prepara un atleta del tuo livello Cosa, quanti allenamenti fa? Uh, quanto durano banalmente cosa fa poi in piscina questo anche perché il nostro obiettivo è anche quello magari di convincere qualche ragazzo o qualche ragazza che ci ascolterà certo. a iniziare a fare sport sì, devi, devi fondamentalmente essere convinto di, di quello che vuoi fare e quello che stai andando a fare, perché comunque è una vita sicuramente fatta di sacrifici, fatta di rinunce eh, fin da quando sei piccolo io già quando andavo al, alle medie, al liceo, magari i miei compagni uscivano da scuola e andavano a mangiare qualcosa tutti insieme poi andavano a studiare andavano a fare un giro, cosa che io non ho mai potuto fare, perché io uscivo alle due finivano le lezioni e alle due e mezza ero in acqua, quindi tutto questo non mi era possibile, però io fin da piccola era questo il sogno che avevo, io volevo fare l'atleta, eh, volevo vedermi insomma dentro un gruppo sportivo e eh, volevo sicuramente sognare le olimpiadi e poi di vincere le olimpiadi, quindi è quel sogno che avevo veramente fin da bambina, che quando mi è arrivata la convocazione per Tokyo era veramente il sogno di una vita che diventava realtà, che si realizzava, eh, però insomma io dico a tutti che ti regala delle emozioni uniche io nella mia vita non, non ho mai vissuto delle emozioni come quelle che mi ha, mi ha regalato il nuoto fino ad ora eh, però dall'altra parte c'è tantissimo lavoro dietro io mi alleno tutti i giorni dal lunedì al sabato due volte al giorno perché abbiamo due allenamenti in acqua la mattina e il pomeriggio oppure abbiamo l'acqua e la palestra quindi insomma il tempo che ti richiede è tantissimo ma poi come, come dico sempre, e questo me l'ha insegnato il mio allenatore fare l'atleta non vuol dire essere impegnato quelle 4 ore al giorno ma vuol dire essere impegnato 24 ore al giorno perché vuol dire come ti alleni, come ti riposi, come mangi come gestisci il tuo tempo con gli altri impegni con gli impegni scolastici, universitari poi successivamente quindi veramente è una vita, una vita pienissima in cui i pochi istanti che hai liberi devi comunque utilizzarli per riposarti perché quello che usi fondamentalmente è il tuo corpo quindi ha bisogno anche lui di riposarti, eh, però veramente io invito tutti quanti a, a pensarci eh, se sono convinti di buttarsi in questa esperienza perché è veramente unica. Il fatto che fare sport ovviamente fa anche bene per il benessere personale, anche senza poi arrivare ovviamente a livelli eccezionali come quelli che stai raggiungendo. Assolutamente sì, sì, sì, lo sport è fondamentale per chiunque, dal bambino che serve per crescere, all'adulto che magari incomincia a avere qualche dolore, all'anziano che si vuole mantenere in forma, quindi eh, lo sport è per tutti davvero 360 gradi. Eh, lo sport a livello agonistico secondo me è una cosa diversa, devi avere un po' una vocazione perché... Tanti ci provano, però poi anche tantissimi miei compagni, io li ho persi nel cammino, perché comunque è una cosa difficile, è una cosa alla quale devi, devi volerlo fare, come magari c'è il bambino che ispira a diventare medico piuttosto che altro e fa di tutto pur di raggiungere quell'obiettivo e in questo caso devi sognare di fare la vita d'atleta. Quindi abbiamo capito anche che nel mondo paralimpico uh, non è. Uh, cioè ci sono anche, cioè, anche chi vuole fare sport e arrivare a certi livelli. Quindi ovviamente come gli atleti olimpici che partecipano sì, sì, alle, alle altre gare. Non purtroppo... è solo un frutto di una, di una disabilità, ma anche frutto di un sogno personale. Certamente, e purtroppo al giorno d'oggi questo è un po' scandaloso. Siamo nel 2021 e ci siano ancora così tante distinzioni tra mondo olimpico e mondo paralimpico, perché. Per quanto mi riguarda io tra l'altro gareggio in entrambi i mondi e quello che vedo è proprio che nel mondo olimpico viene percepito l'atleta come un campione, no? quindi quello che, che fa sacrifici, che si impegna e dall'altra parte invece viene percepito un po' come la persona, un po' sfortunata, poveretto perché è disabile e magari non sapeva cosa fare nella sua vita, allora eh, si è buttato in uno sport, ha cominciato a farlo e poi magari allenandosi anche poco è riuscito a vincere e in realtà non è assolutamente così, ne senso. Penso che gli atleti paralimpici sono esattamente come gli atleti olimpici e fanno la stessa vita, anzi le problematiche che ha un atleta paralimpico sono maggiori rispetto a quelle che può incontrare un atleta olimpico e quindi veramente io auspico e spero veramente che eh, come si sono accesi i riflettori durante queste paralimpiadi rimangano accesi e vengano accesi a 360 gradi perché oltre adesso noi parliamo tanto di inclusione però sono tutte parole tutte cose che rimangono nell'aria invece bisogna incominciare a fare più fatti più fatti concreti e mantenerli perché anche solo pensare che un bambino con una disabilità nell'ora di ginnastica a scuola guarda gli altri a divertirsi non è una cosa ammissibile nel senso che parlandoci chiari l'ora di ginnastica e educazione fisica è l'ora più divertente forse del curriculum scolastico e che il bambino solo perché abbia disabilità debba star lì a guardare gli altri a divertirsi lui non poter far niente è assurdo. Ecco approfitto di una cosa questa cosa ultima cosa che hai detto per uh, chiederti se uh, secondo te tanti parlano di uh, fare olimpiadi paralimpiadi un'unica un manifestazione, cioè sovrapporle praticamente farle nello stesso periodo, proprio per uh, parificarle, se così possiamo dire. Tu sei d'accordo con questa. Con questa cosa tu, tu lo faresti? Te ah, lo dico perché eh... faccio questa piccola premessa, l'ho chiesto il mese scorso a Martina Caironi che ho intervistato e lei mi ha detto che non, non sarebbe d'accordo, anzi forse sarebbe d'accordo addirittura di fare al contrario, prima le Paralimpiadi e poi le Olimpiadi. Sì ma eh, pensandoci sarebbe una cosa fantastica ma oggettivamente impossibile, nel senso che eh, già le Olimpiadi a sé durano dieci giorni e le Paralimpiadi altri dieci giorni. Eh, mantenere la forma per un atleta 10 giorni è già veramente dura eh, se le mettessimo insieme diventerebbero 20 giorni come minimo, un mese di gare eh, sarebbe veramente troppo, impossibile anche da tenere la forma, eh, in realtà l'evento olimpico è l'unico evento in cui il mondo olimpico e il mondo paralimpico gareggiano nello stesso luogo cioè Tokyo 2020 erano solo olimpiadi che paralimpiadi eh, cosa che non accade mai perché i campionati europei e i campionati del mondo sono in due posti diversi, in due da diverse ehm, nel caso delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi abbiamo le stesse divise poi ovviamente con il logo del CONI noi con il logo del chip: però le divise sono uguali cosa che noi nelle nostre federazioni sportive invece non è così noi già solo tra nuoto olimpico e paralimpico abbiamo a parte due sponsor diversi ma due divise diverse quindi tra di noi è brutto dirlo ma quasi non ci conosciamo neanche tra atleti Invece nel caso della Paralimpiade e dell'Olimpiade almeno siamo nello stesso luogo, eh, abbiamo le stesse divise, quindi non sembra ma dal punto di vista mediatico è la stessa cosa. Quindi eh, magari incomincierei a fare con i mondiali, con gli europei fatti nello stesso luogo, eh, nelle stesse date, gli stessi sport. E poi sì, ma neanche fare sempre magari prima le Olimpiadi e prima le Paralimpiadi, magari si potrebbe fare anche un anno alterno, non so, bisognerebbe anche studiare un po', un po la, la situazione. Interessante, poi vedremo il futuro cosa, cosa ci riserverà. E tu hai avuto o hai qualche idolo a cui ti sei ispirata? Qualche idolo sportivo? Ma eh, sicuramente sì, nel senso che io fin da piccola gareggio con la FIN, quindi col mondo olimpico e piano piano crescendo ho cominciato a fare i campionati italiani di categoria, i campionati italiani assoluti. E proprio in quelle occasioni lì ho cominciato a gareggiare a fianco di atleti. Fortissimi, come può essere Federica Pellegrini Gregorio Paltrinieri quindi insomma io da piccolino ho passato la fase in cui li vedevo la tv li seguivo e poi ho passato insomma la fase in cui gareggiavo magari a fianco loro come nel caso di Federica ho fatto una gara in Acque insieme a Gregorio e quant'altro e poi adesso sono arrivata forse allo step successivo nel senso che anche io ho vinto medaglie alle Olimpiadi come hanno vinto loro quindi sicuramente sono, sono nata e da piccola seguivo loro e poi ho fatto insomma un percorso che mi ha fatto sempre più avvicinare a loro, ciò non toglie il fatto che comunque io li reputo insomma due grandissimi atleti Giorgio ha dato un'ulteriore testimonianza, adesso comunque dopo tutto il, il percorso che si è subito poveretto prima ridosso delle Olimpiadi, come si sia rialzato e comunque le medaglie le abbia vinte lo stesso e invece perché hai scelto proprio il nuoto? hai avuto, cioè ti piace sì, hai... no, in realtà non è stata una scelta nel senso che io quando ero piccola volevo giocare a calcio, ma ah, ecco. i miei genitori non mi hanno mai fatto giocare a calcio perché insomma dicevano che dovevo nuotare un po' quello che si sentono dire tutti i bambini alla fine, uno sport <ride> che fa bene alla crescita, uno sport completo vai a nuotare che così impari a nuotare quando andiamo al mare e siamo tranquilli, insomma tutte queste cose qua, eh, io non ero dell'idea da, da piccola assolutamente eh, però vabbè, inizialmente ho fatto i corsi di acquaticità e lì insomma neanche capivo quindi lì mi hanno messo e lì stavo. e poi man mano i corsi di nuoto con la scuola le lezioni singole poi le lezioni collettive insomma tutto l'iter che fanno tutti i bambini e io voglia, non, non lo nego andavo in piscina perché ho detto vabbè se devo andarci insomma mi metto l'anima in pace e ci vado e poi in realtà no quando ho cominciato a fare le gare quella è stata veramente la chiave di svolta e lì ho capito che era quello che mi piaceva fare e pormi degli obiettivi cercare di raggiungerli vincere le gare era veramente quello che mi a fare. E il calcio lo segui ancora o l'hai abbandonato del tutto? No, in realtà no, l'ho abbandonato <ride> perché comunque il tempo che abbiamo è poco, poi un po' noi degli sport minori il calcio comunque lo patiamo perché in italia esiste solo quello come sport no? quindi quando in italia si parla di sport si parla di calcio poi in realtà esistono tantissime altre discipline a mio parere anche più interessanti del calcio ma purtroppo vengono sempre messi in secondo piano quindi io essendo in prima persona un atleta di questi sport minori un po' questa cosa del calcio la patiamo e secondo te perché c'è questa disparità? è solo una questione di pubblico? cioè di bacino di pubblico, di interessi, cioè che idea ti sei fatta di questa mancanza di attenzione verso gli sport? Sì, secondo me come ormai da generazione in generazione si passa, si passa questa cosa, no che in Italia lo sport principale è il calcio, quindi magari i genitori seguono il calcio, i figli diventano tifosi di quella stessa squadra, i figli dei figli stessa roba e quindi si continua a rimanere fissati, rimanere fissati lì. Sicuramente nel calcio girano quantità di soldi che gli altri sport si sognano la notte e quindi anche quella questo insomma favorisce un po' il tutto, però riuscissimo a incominciare a incanalarci in un mondo un po' più verso l'inclusione concreta, un mondo in cui non esista solo più il calcio ma esiste lo sport e tutti i tipi di sport, secondo me l'Italia diventerebbe un paese ancora migliore di quello che è adesso. Torniamo in Vasca, Allora, è una domanda un po' particolare però ci interessava proprio entrare dentro alla testa di Carlotta Gilli. Quando tu uh, dai a te tipo vedente, perché alla fine è questo quello che, quello che è la realtà, com è, uh, come si approccia un tipo vedente, nel tuo caso, all'acqua? Cosa, cosa fa? È, su cosa si basa per la sua prestazione sportiva so che è una domanda un po' difficile spero che tu no la... no ma è una domanda che mi fanno in parecchi. E eh, la verità è questa che io nuoto fin da piccola io quando sono nata avevo 10 decimi quindi vedevo normalmente e pian piano la vista ha cominciato a calare ma io ho continuato sempre a nuotare e quindi mi sono sempre trovati i miei adattamenti che non so neanche dire quali siano eh, per me è normale nuotare così come nuoto e mh, non so neanche se magari una persona senza una disabilità visiva nuoti in modo diverso strategi in modo diverso perché io nel nuoto ma come nella vita di tutti i giorni mi sono trovati insomma i miei adattamenti per cercare di fare tutto quello che devo fare o comunque la maggior parte delle cose e quindi dirti strategie che ho no perché non le ho nel senso che io nuoto normalmente guardando insomma il fondo della vasca la linea della, della vasca piuttosto che le corsie sono fitta d'orso quindi tutto, tutto nella normalità e credo che non, non si possa neanche insegnare a una persona con una disabilità devi nuotare in questo modo, devi guardare devi prenderti questi punti di riferimento perché sono, tro, sono cose troppo personali che è la persona stessa che deve imparare ad acquisire le cose che più che altro servono servono a lei e nel modo in cui le servono ok, certo no, eh, mi sembra una spiegazione ottima spiegazione, mi hai risposto molto bene a questa domanda grazie, era proprio quello che <ride> Avrei voluto Beh, sapere. quindi Ottimo. E queste medaglie, torniamo anche alle medaglie, perché ne abbiamo parlato all'inizio, però è giusto continuare a parlarne. Ti hanno portato no, a una, una notorietà, immagino che ti, ti abbiano invitato in trasmissioni, interviste, anche trasmissioni di livello nazionale, magari. E non è una cosa così comune, no? Da un'atleta paralimpica essere invitata in trasmissione di livello nazionale. Questa improvvisa notorietà, cosa, che, cosa ti sta lasciando così? Cosa ti trasmette? Ma... Uh... Beh, sicuramente è bello, eh, fa capire che insomma si stiano veramente accendendo i riflettori anche sul mondo paralimpico e che la speranza è che rimangano accesi e non si spengano. E fondamentalmente a me personalmente non è cambiato nulla, nel senso che io la persona che ero prima, continua ad esserlo adesso, le cose che facevo prima continuo a farle, continuo ad allenarmi e quant'altro. Semplicemente colgo l'occasione eh, di questa, tra virgolette, notorietà, di questo fatto di avere i riflettori più puntati per cercare cercare di mandare dei messaggi importanti un po' a tutta la gente io attraverso le gesti sportivi ma non solo, cerco di mandare comunque messaggi per capire alla gente che eh, non, non bisogna mai mollare nella vita ma che sia un bambino che sia un adulto, che sia un anziano e la vita davanti a noi ci mette tantissimi ostacoli, tantissime difficoltà però noi dobbiamo trovare il modo per superarlo e noi insomma siamo degli esseri umani, siamo fatti per, anche per questo e quindi eh, veramente attraverso le gesti ma non so, io ad esempio sono nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro e noi atleti paralimpici non siamo arruolati quindi fondamentalmente siamo dei poliziotti finti a differenza dei nostri atleti olimpici che invece sono arruolati sono poliziotti a tutti gli effetti e il mio sogno, adesso è passata la legge in tria a gennaio anche noi dovremmo essere arruolati è quello proprio di essere la prima atleta paralimpica ad entrare nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro quindi diventare una poliziotta a tutti gli effetti ma per mettermi al servizio degli italiani anche sotto, sotto questa veste in modo tale da non mandare solo dei messaggi da Carlotta Gilli atleta ma anche da Carlotta Gilli la poliziotta che si mette insomma al servizio di tutti i cittadini e tutto il popolo italiano. Hai parlato di popolo italiano, hai incontrato il presidente della Repubblica Mattarella, ti chiediamo com'è stato questo incontro, se vi siete parlati, cosa, che impressione ti ha fatto? Sì, devo essere sincera, eh, questo presidente l'ho già incontrato più volte. Eh, è una persona veramente squisita che secondo me rappresenta benissimo il nostro popolo. Eh, tutte le volte ha sempre una buona parola, da quando la, la prima volta lo incontrai eh, all'isola d'Elba nell'occasione dell'apertura dell'anno scolastico, eh, e già lì ci feci complimenti per i risultati che avevamo ottenuto ai mondiali eh, e quant'altro. E poi adesso l'ho visto qualche mese fa in occasione eh, che gli abbiamo restituito il tricolore utilizzato a Tokyo eh, e anche lì ha deciso di premerci uno a uno con delle medaglie cioè, ehm... Ci ha fatti i complimenti, si è visto che ci ha seguiti, prima di partire ci faceva l'imbocca al lupo, è sempre molto disponibile per fare le foto. E Quello che percepiamo noi atleti è che le cose le fa ma perché vuole farle, non perché deve farle. E questa non è una cosa scontata ed è una cosa che noi atleti la percepiamo, perché avessimo un Presidente della Repubblica che fa magari anche l'occasione della consegna, della riconsegna del tricolore, perché deve farlo, perché si è sempre fatto e deve continuare a farlo è una cosa. Lui invece si vede proprio... Che, che ci tiene a farlo, eh, che, che ci ha seguito durante le gare e che comunque si è, si è emozionato come ci siamo emozionati noi. Grazie, eh, c'è tempo ancora per un paio di domande. Eh, la prima è: hai introdotto uno dei tuoi primi obiettivi, che è quello di diventare la prima atleta poliziotta ufficialmente arruolata nel mondo paralimpico. Invece, i tuoi obiettivi sportivi per il prossimo futuro, quali sono? Vabbè a parte le Paralimpiadi del 2024, che tra l'altro sono solo fra tre anni e non sì, fra esatto. quattro. Sì, esatto, sembrano tanto distanti, ma in realtà questa stagione è la prossima <ride> e poi siamo di nuovo in ballo. E eh, no, quello è un obiettivo sicuramente più a lungo termine. Adesso abbiamo ricominciato ad allenarci, quindi stiamo veramente facendo tanta fatica a rimetterci in carreggiato, però insomma lo sapevamo, ma era necessario un periodo di stop, di vacanza per resettare la mente e il fisico dopo tutta questa fatica di quest'anno, anzi diventati poi due quest'anno avremo i mondiali nel mese di giugno quindi l'obiettivo principale sarà sicuramente quello e poi ci saranno campionati italiani, qualche tappa di Coppa del Mondo precisamente non lo so ancora, adesso aspettiamo che escano i calendari ufficiali e dopo insieme al mio allenatore decideremo quali saranno le tappe da fare quali no insomma. Ok l'ultimissima domanda abbiamo già parlato prima di sport in generale anche a livello non agonistico ai massimi livelli però se vorresti fare non dico un appello ma un invito a chi ci ascolta a chi ci vede su di iniziare a fare sport cosa diresti a un ragazzo o una ragazza che vuole iniziare a fare sport? Beh, il consiglio che ho io è innanzitutto se da piccolo incominci a avere la vocazione seguila perché veramente se sei determinato, se sai cosa vuoi ti porta a raggiungere delle, degli obiettivi e provare delle emozioni uniche e indimenticabili quindi magari Incontrerai anche tanta gente sulla strada che ti metti i bastoni tra le ruote, che possono essere gli insegnanti a scuola, eh, magari dei tuoi amici che ti dicono, no, oh, cosa vai sempre in piscina, sempre ad allenarti, esci con noi, ma tu sorvola su tutto, sei più forte di loro e continua per la tua strada. Per tutti gli altri gli dico provate, perché è sicuramente un'esperienza fantastica, e non vuol dire che devono fare sport sei giorni su sette alla settimana, assolutamente, possono farla quella volta alla settimana, quella volta al mese, quando, quando ne hanno voglia, quando ne sentono la necessità per staccare un po' la testa, ma questo è un messaggio che voglio mandare ai bambini più piccoli, ai ragazzi più grandi, agli adulti, agli anziani, veramente a tutti perché lo sport è per tutti, che sia una, una persona con disabilità, senza, non, non bisogna assolutamente fare distinzioni. Perfetto, Carlotta ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, complimenti per la tua carriera che è solo grazie. agli inizi però è già a livelli altissimi, grazie per averci portato anche le tue medaglie che abbiamo potuto ammirare, in bocca al lupo per la tua carriera, per i prossimi obiettivi, ringraziamo ovviamente Federico Stella e Mattia Strocchio in regia, noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie a tutte e tutti, alla prossima!